Lascialo entrare Un coro ti assilla e non ti lascia dormire Ti bussa alla soglia una voglia di uscire Un punto ti assale e non sai cosa fare Correre e urlare o parlare e ascoltare Ti guardi intorno, dentro e fuori Cercando una risposta dai mille colori i respiri del tempo, le ore che passano, credi davvero in un loro compenso. A questo tormento non date a da mangiare, questo lamento fallo parlare. Dei nostri destini, se non t'hanno informato, non siamo indovini che un pianto appagato. Tu, noi e il futuro. Non te l'hanno detto, hanno messo un muro, non passa un insetto. Non siamo padroni, ci manca potenza, sono altri coloni per aprire questa scienza. Tutto il gange non ci appartiene, ancor meno il sangue che scorre le vene. Troppe infinite son le paure che mordono la mente del ricco signore, ma noi poveracci, figli golosi, con quattro stracci molto nervosi, facciamo la fame per una torta di miele buttandovi al pane di tutte le sere. Un coro te assilla e non ti lascia dormire. Dagli la villa, senza soffrire. Offri la torta, l'oro e i vestiti. Apri la porta. Che prende residui. Non piangere ora. Niente perduto. Hai dato finora il mai posseduto. Ora sei libera. È crollato il castello. Sei più leggera. Come un uccello. Lampi, tuoni, vento e tormenta. Vecchi suoni di una vecchia faccenda. La compagnia che avevi, notte, dì. Non ci credevi, ma è rimasta lì. Troppe cose l'hai lasciato. Pesante come un macigno. Ormai ti ha abbandonato. Non alza più il suo addio. Niente hai perso dei tuoi talenti. Il cielo è tesso, libera i denti.